Pronti, via, perché? Le registra, vi registra. Ah, aspetta. Questo è importante. Allora, perché il 6 agosto si trasfigurò sul Monte Taborro Gesù. Sì. Ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni, le tre discepoli e le ha portato sul Monte Taborro. Sì. Allora sul Monte Taborro si trasfigurò Gesù e diventava le capelle bianche come la lana e le vestite in bianche come la neve, che nessuno la mandaia ne poteva fare ne... bianche così. E allora c'era Pietro, Giacomo e Giovanni con lui, no? Sì. Eh. E ci disse a Pietro, maestro, maestro che bello stare qui, facciamo tre tende, uno per te, uno per Mosè, e per Elia. Allora Gesù ci risponde. <coughs> Per un lembo di cielo che hai visto vuoi fare tre tende, se tu mi segui farai, vedrai cose più belle ancora. Vedi? Belle parole che dici. Uh -huh. Voi sei seguito, eh, Pietro, Giacomo e Giovanni. Io ho preso tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e sono lì sul Monte Tabor, Taboro. Allora sul Monte Taboro si trasfigurò e chiedevo, San Pietro quando hai che è bellezza sul Monte Taboro, Maestro, maestro, che bello stare qui, facciamo tre attende, uno per te, uno per Mosè e non per lì. Io ci sa? So. Per un lembo del cielo che hai visto vuoi fare tre attendti. Se tu mi sei, mi vedrai cose più belle ancora. Mm. Allora non si ho ordinato, non mi parlano di quello che hanno visto, sì. quando si nena sul buono E qui Tina, se mi serve a dire quello che hanno visto di Gesù. Quelle, e allora? Sì. <coughs> Questa è la salita del monte Taboro. Sì. Poi c'è... C'è... A cosa? A Conuncia con Eh. Quella che fanno vicino a me. Eh. È il ritrovamento di Gesù. Sì. L'avano perduto. Vieni a Gerusalemme. Su a cosa? Carovana si chiama. Sì. Eh? Allora io a Gerusalemme e fanno un uccellamento. Allora mentre che gira, saremmo, io ero a Gerusalemme io sono per Dio. Si. Sì. E per Dio. E quando si è messo uno, San Giuseppe, la Madonna con me, da fermare gli un trono. E girare tutti i rifatti, a tutti i vanni, niente. E allora camminando camminando, ho visto la cosa. L'hanno visto che discutava con i regolatori, discutava qui, con i libri, di... parlava, sì, di... sì, parlava sì. capito? E discutavo con andatore. Allora dice la madre, viglio, perché mi hai fatto questo? Perché mi cercavo? Io cioè, io e tuo padre ti cercavo e non ti... Perché mi hai fatto questo? Perché mi devo occupare delle cose del Padre mio, Gis. Andate e, e non pensate a me che io devo fare le cose del Padre mio. Ed è che le che fanno su casa mia. Ah. Ah. Da, ho trovato tanto, allora è proprio che fanno sacciate, eh. da, eh. sau, io, che un sacchiax, la vicinacchia, è questa, quando io sono e io, ho visto che faccio un'altra. Ah ho vedeo che quando hanno comprato a comprare un sacciate, si. prima si seconda, e poi io andavo una chiesa via, e io sento una sacchiax, eh? questo cuore capisce, è inutile che che ascoltano a, a Concludere. A Concludere avevano tre diventamenti. Oh, tre diventamenti. La, la salita era da tavola. Il ritrovamento, e, la, e quando io stavo sentendo io, ne un, un, a vedere cosa avevo fatto. Vedete che bello? Ho io, capito. Io le so senza leggere queste cose. E chi ve le ha dette queste cose? Dove le avete ascoltate? Lei prevede. Le, le, le, le prevede? In Chiesa. In chiesa. In chiesa. Io sempre in Chiesa mi crescivo. Piccolina mamma me lavava in chiesa. Ah, e allora ah, ah. E io faccio tutto, tutto, tutto. tutto.